Interroga il Consigliere De Luca, risponde Fioroni. Sì, oggetto numero 9. Prego, Consigliere. Grazie, Presidente. Con questa interrogazione torniamo ancora una volta a parlare di come lavoro, ambiente e salute non debbano essere in conflitto, ma anzi debbano essere totalmente complementari. E in questo caso, parliamo anche di coniugare eh, questi eh, principi eh, anche con la tutela e la valorizzazione del nostro pat patrimonio culturale e paesaggistico in una regione che dovrebbe eh, fare di questo un asset strategico e eh, diciamo, di sviluppo economico. Tutela che del paesaggio, che eh, questa giunta diciamo, pensa. Eh, di... sembra interessale solo quando un privato cittadino tenta di riuscire ad abbassare le bollette e di mettere un pannello fotovoltaico integrato a tetto e completamente invisibile eh, ma non quando invece si parla di eh, industrie in di, di prima classe. Eh, a poche centinaia di metri dalla Basilica eh, della Porzioncola di Santa Maria degli Angeli eh, un'interrogazione che avevamo presentato sei mesi fa e che come molte volte su è successo Presidente e come continua sistematicamente a succedere non ha mai avuto risposta eh, diciamo ormai eh, la storia delle mh, ex fonderie eh, Tacconi di Assisi, eh, è ormai nota eh, ai diciamo, più, ne abbiamo eh, avuto modo di parlare diverse volte all'interno di questa assemblea e a livello unanime è stata ribadita eh, la ferma volontà politica di un intervento da parte eh, della regione volto a risolvere in maniera attiva eh, questo, eh, diciamo, questa situazione eh, e anche di riuscire a, ripeto, a coniugare eh, le esigenze eh, di chi fa impresa e le esigenze di tutti quei cittadini che continuano diciamo, a eh, sollevare e eh, a denunciare sempre le stesse tipologie di problematiche. Dopo la nostra interrogazione di dicembre abbiamo saputo che c'è stato un nuovo incontro con eh, cittadini amministrazione comunale in cui era presente anche l'ASL la Umbria 1 e sono state nuovamente eh, riconfermate quelle che sono le problematiche odorigene eh, che vengono eh, sostanzialmente più volte eh, sistematicamente eh, poste all'attenzione delle istituzioni eh, come saprà l'assessore sul tema il comune di Assisi aveva emesso un'ordinanza a fine 2021, eh, l'azienda si è apposta con un ricorso e eh, il Tar dell'Umbria ha accolto il ricorso delle fonderie di Assisi e annullato l'ordinanza del comune evidenziando un'anomalia legata alla proporzionalità tra i tempi concessi e la realizzazione degli interventi richiesti con l'adeguamento a nuove tecnologie di produzione. Ricordiamo che con la deliberazione numero 184 del 14 settembre 2021 l'Assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato all'unanimità la mozione proposta dal Movimento 5 Stelle sulla delocalizzazione delle ex fonderie Tacconi a Santa Maria degli Angeli, piano di riconversione ambientale e rilancio intervento della Regione Umbria per il reperimento delle risorse necessarie Ricordo come da parte proprio del capogruppo della Lega addirittura arrivò un emendamento volto a focalizzare le risorse del PNRR come base diciamo, delle tipologie di intervento, infatti si impegnava la Giunta ad avviare un confronto con le fonderie di Assisi, con il Ministero dello Sviluppo Economico e il MITE le società, le agenzie nazionali e regionali, istituzioni locali per verificare la fattibilità di un programma di sviluppo industriale che prevedesse il trasferimento delle attività in un altro idoneo sito umbro, l'utilizzazione delle più moderne tecnologie per la sostenibilità ambientale e delle attività produttive realizzate, la salvaguardia della crescita dei livelli occupazionali utilizzando per tali finalità la, la strumentazione comunitaria nazionale e regionale disponibili, ivi compresa quella attivabile nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con l'obiettivo di assicurare il perseguimento del conobbio salute e lavoro al più alto livello possibile nell'interesse di tutte le componenti coinvolte. Vogliamo a questo punto sapere a che cosa sta, eh, stia facendo la Regione dopo nove mesi per tenere fede a questi impegni, visto che i cittadini continuano ancora a denunciare questi disagi, eh, il Comune fa quello che può nell'ambito delle proprie competenze, eh, anche eh, l'azienda va messa nelle condizioni di poter lavorare in tranquillità e produrre eh, senza arrecare danno e disagi e eh, utilizzando risorse per poter... Eh, riuscire a ambientalizzare eh, le, le produzioni, eh, lo stesso presidente come si apprende da giornali sta cercando di convocare un tavolo congiunto con le istituzioni, in questa storia tutti si stanno dando da fare, l'unico di cui al momento non abbiamo alcun tipo di notizia sembra essere la giunta regionale, quindi chiedo all'assessore Fioroni che cosa puntualmente si, sia, eh, si stia facendo per rispettare quelli che sono gli impegni che l'Assemblea Legislativa ha diciamo, posto in capo alla Giunta. La parola all'assessore Fioroni. Sì. Allora, La vicenda eh, chiaramente eh, è di per sé complessa nella misura in cui si associano al... Eh, problematica di un'azienda che è anche energivora e che ha avuto problematiche finanziarie che conosciamo ammessa al eh, provvedimento del Tribunale di Perugia, la procedura di concordato preventivo che purtroppo mette alcune condizioni limiti all'operatività dell'azienda si associano a tematiche di carattere ambientale e passaggistico. E eh, non ultimo, eh, chiaramente, di evoluzione dell'attuale quadro sia economico, geopolitico, ma più in generale anche, anche su un'evoluzione di settore del comparto dell'automotive. Devo dire che in queste situazioni non agevola affatto la scelta che è stata fatta di tirare fuori la componente dell'ambiente dal Ministero dello Sviluppo Economico perché devo dire che è, è sempre un fattore di complessità, lo stiamo vedendo su altri tavoli, non considerare ambiente e energia in questo ambito tematiche di carattere economico perché di fatto non, non ehm, dissociabili. Sappiamo benissimo il valore dell'azienda di cui parliamo, l'impatto occupazionale, non entro nel merito del del ricorso vinto dall'azienda relativamente all'ordinanza del sindaco di Assisi eh, che eh, non ha ritenuto la, nella sentenza del TARD un pericolo concreto attuale nei confronti del, eh, della salute, ma è questo aspetto del cui faccio riferimento che ad oggi, a fronte di obbligazioni concorditarie da parte dell'azienda che cubano complessivamente 34 milioni di euro l'azienda ha onorato in maniera puntuale tutti i suoi impegni eh, ma eh, concordatari eh, ma le eh, obbligazioni residue ammontano a 22 milioni di euro e ricordo che per le caratteristiche del concordato l'azienda non possa ricorrere al credito bancario. Questo non è un elemento banale perché un'operazione finanziaria con un'azienda che almeno prima della crisi energetica stava andando bene avrebbe co consentito di fare ponte e anche di migliorare gli investimenti in ambito ambientale. Sono stati fatti comunque dall'azienda investimenti in questi tre anni su impianti macchinari con finalità ambientali per almeno 2 milioni di euro grazie semplicemente ai flussi di cassa generati, quindi alla liquidità eh, liquidata, però, ripeto, l'azienda non può ricorrere. Teniamo conto che questa, come dicevamo, eh, situazione aziendale va eh, anche inserita nel quadro di un eh, evolutivo sull'ambito sull energetico che è rappresentato dall'evoluzione del conflitto russo-ucraino, che in un settore per sua natura energivoro come quello di una fonderia sicuramente rischia di minare anche ulteriormente eh, il perseguimento degli obiettivi concordatari. Quindi in questo momento la eh, situazione della fonderia ha una serie di priorità legate alla necessità di fare fronte agli impegni concordatari, ma far fronte anche a un'emergenza sui costi produttivi e a prospettive del settore automotive che stanno cambiando. La fonderia è fortemente, chiaramente legata a un'evoluzione del motore endotermico e, e quindi la necessità di riposizionamento delle attività manifatturiere dell'azienda avvertita dall'azienda stessa ma va da sé che con l'operatività limitata di un piano concordatario in questo momento è abbastanza eh, complicato. Non solo, siamo di fronte ancora ad una serie di quadro evolutivo che ritenevamo indispensabile, che è quella della definizione dal piano del Governo di un quadro generalizzato sul piano sulla siderurgia nazionale che ancora oggi non è chiaro e non ultimo per ordine di importanza le modalità di attuazione che il MITE deve ancora chiarire relativamente alla Missione 2 del PNRRR per relativa a tutti i settori art abate eh, che eh, rappresentano un tema importante di questo, su questo versante. Eh, la Giunta regionale è in concreto impegnata nell'attuazione della delibera eh, Abbiamo seguito con attenzione anche eh, gli esiti dell'incontro che è avvenuto fra aziende e sindacati tenutisi presso Confindustria Umbria e a breve sarà convocato un tavolo regionale con aziende e sindacati per cercare di aggiornare la roadmap eh, finalizzata al, all'attuazione di quanto era previsto nell'ordine del giorno tenendo conto di un quadro su cui però non abbiamo alcuni elementi del freddo di riferimento, dal piano nazionale della siderurgia alle modalità di applicazione dell'obiettivo 2 sul eh, versante Arto e anche alla strumentazione che, eh, governativa. Quello che possiamo dire è che abbiamo previsto già nell'ambito della strumentazione regionale con la nuova programmazione per quello di, che è di competenza l'attivazione di strumenti finanziari di modalità di sostegno integrate per programmi di investimento e ricerca a finalità È ambientale boh. Prego, oh, Consigliere De Luca Ma nessuno dice che sia semplice risolvere questa situazione il Comune fa ordinanze, quindi agisce con i poteri che ha, i cittadini esausti si organizzano come non possono eh, anche l'impresa non credo sia contenta di ricevere ordinanze, di doverle impugnare o ricevere costantemente le istanze da parte dei cittadini, io prendo atto che l'unico soggetto che parla di agire concretamente ma nei fatti sta facendo tutt'altro è la Regione Umbria. Per quanto mi riguarda, Assessore Fioroni, quello che significa per me agire concretamente significa convocare dei tavoli in Regione con l'Assessore Morroni, con gli assessori che hanno eh, diciamo, la competenza per, eh, con l'assessore Melasecche nell'ambito diciamo, delle proprie competenze, individuare potenziali siti in cui potrebbe essere fa fatto questa, eh, questo tipo di attività di delocalizzazione, stimare i costi di intervento con cui, che, eh, diciamo, a cui potrebbe ammontare questo tipo di intervento, capire quanto nell'ambito delle proprie risorse, nell'ambito dei programmi diciamo invece del PNRR ora o fra un mese è possibile eh, diciamo, utilizzare e così si interviene concretamente per questi impegni. Io ho sentito parlare di tutto, di tutto, ho sentito parlare di geopolitica e capisco che anche a me appassiona molto la geopolitica ma eh, mi occupo, diciamo di quelle che sono le competenze che eh, eh, diciamo, sono richieste come consigliere regionale mi auguro che anche lei assessore si occupi delle competenze che le sono richieste come assessore allo sviluppo economico e quindi bisognerebbe riuscire a invece avere un approccio completamente diverso perché la serietà comporta che dal momento in cui si fa un'interrogazione e si chiede puntualmente in merito a quelli che sono impegni, che sono previsti all'interno di una eh, deliberazione dell'assemblea legislativa che capisco che magari a questa giunta diciamo, dà un po' di allergia, però quando si parla di trasferimento delle attività in altro idoneo sito Umbro l'utilizzazione delle più moderne tecnologie per la sostenibilità ambientale, delle attività produttive realizzate la salvaguardia e la crescita dei livelli occupazionali Ora, ribadisco, io voglio e pretendo che ci sia un piano che quantifichi gli scenari, le risorse, gli scenari e vada a ragionare su qual è la distanza da colmare per questo obiettivo. Io mi sarei aspettato, Assessore, che lei stamattina mi avesse risposto dicendo mancano queste risorse, lavoriamo insieme tutti i partiti politici per chiedere al Governo che le metta a disposizione questo mi sarei aspettato